24 a Londra si terrà il processo un'udienza per decidere se Julian Assange debba essere stradato negli Stati Uniti dove lo aspettano 17 capi di imputazione per spionaggio, collusione col nemico e quindi una condanna minima di 175 anni cioè la condanna a morte praticamente perché per come lui verrà incarcerato ne abbiamo già un esempio a Londra dove è stato buttato praticamente in un, in un scantinato isolato per 50 settimane fino a quando i suoi compagni di prigionia non hanno firmato una lettera in cui chiedevano che fosse cessato questo brutale, feroce isolamento dal quale è uscito in una prima udienza senza neanche riconoscere dove si trovava per come era stato ridotto e Melzer il relatore delle Nazioni Unite, infatti, ha giustamente parlato di brutale tortura, e lo è. Non ricordava o ricordava fatica il suo nome, non capiva i procedimenti, non gli era stato permesso di prepararsi. Questa è la democrazia giuridica della Gran Bretagna, patria della legge, della democrazia. In, eh, negli Stati Uniti lo aspetta qualcosa di molto peggio. Il Deep State, cioè lo stato parallelo, profondo degli Stati Uniti, quello che sta esercitando un'operazione di genocidio di silenzio sul mondo intero, sa come adoperarsi come trattare coloro che infrangono il muro di Truman Show e rivelano una verità vera, sono un nano rispetto a quello che Assange è riuscito a fare sfondando il muro di Truman Show. Però vi dico che siamo tanti in piccoli che stiamo venendo avviati verso, verso il destino di Assange, che è il vessillo, la bandiera è il simbolo di come si devono trattare coloro che svelano i crimini del potere. Assange libero! Assange libero! Assange libero! Assange libero. Assange. Grazie è il turno di Franco Fracassi, prego. Bravo Franco, un po' instabile qui, comunque. Allora, circa tre anni fa, in tutta Europa, si è sorto un movimento ampio, fatto di associazioni, fatto di, di tante singole persone che hanno incominciato a battersi per la nostra salute, per la nostra, per la nostra democrazia, per non essere assoggettati alle multinazionali, specialmente quelle statunitense. Di cosa sto parlando? Sto parlando del Trattato di Libero Scambio tra Europa e Stati Uniti, il TTIP. Questo enorme movimento non sarebbe stato possibile se Wikileaks non avesse rivelato l'esistenza di un trattato segreto, parallelo, che stava portando avanti l'Europa insieme agli Stati Uniti. Se non ci fosse stato Assange non, non avremmo saputo nulla di tutto questo. Assange ha fondato Wikileaks nel 2006, da allora vi cito solo alcune delle cose che ha fatto, perché noi ce le dimentichiamo, ma ha fatto delle cose meritorie delle cose che hanno inciso sulla vita di tutti quanti noi sia quelli che stanno qui adesso in piazza sia quelli che passeggiano sia quelli che apparentemente non gli frega nulla della sorte di Assange Assange ha denunciato le torture a Guantanamo e ha denunciato il fatto che gli Stati Uniti per anni hanno sequestrato persone in tutto il mondo per portarle in paesi spesso dove non esiste il diritto per poterle torturare per potergli estorcere informazioni non necessariamente legate al terrorismo come dicevano gli Stati Uniti Assange ha pubblicato con Wikileaks centinaia di migliaia di documenti che si chiamano War Diaries che sono documenti legati alla guerra in Iraq ha svelato il fatto che in Iraq i nostri soldati occidentali, non solo quelli americani, torturavano, uccidevano persone che non c'entravano nulla con la guerra, civili, bambini. Assange ha rivelato l'esistenza di abusi perpetrati dalle truppe, specialmente statunitensi, in Afghanistan nei confronti di, della popolazione civile assaltando, distruggendo, massacrando interi villaggi di gente inerme. Assange ha mostrato a tutto il mondo che cos'è la, la brutalità della guerra digitale, la guerra che si fa attraverso i droni. Ha mostrato le immagini di un elicottero, anzi di un drone, che si trovava a un'altezza siderale, che sparava sulla folla e chi sparava si divertiva lo considerava un videogioco venivano uccise persone in quel caso anche due giornalisti Assange ha rivelato gli abusi della National Security Agency la più potente agenzia di spionaggio del mondo un'agenzia che ha un budget di oltre 100 miliardi di dollari all'anno 120 mila dipendenti e spia tutto e tutti in tutto il mondo sta spiando anche noi in questo momento, non ne ho dubbi. Assange ha rivelato attraverso Wikileaks il fatto che tutti i capi di Stato del mondo sono spiati negli Stati Uniti, tutti. Quindi potete immaginare la libertà che hanno i nostri governi, I governi non importa quale governo, se è il potente governo della Merkel o un governo molto meno potente di un paese africano, possa pensare anche solo di intraprendere una politica diversa da quella indicata dalla Casa Bianca. Assange ha svelato eh, centinaia di delitti, piccoli e grandi, commessi dalle multinazionali statunitensi in tutto il mondo, disastri ambientali. disastri umani Assange ha rivelato come nel, durante le, la scorsa campagna elettorale mh, per la Casa Bianca la candidata democratica Hillary Clinton prima di essere la candidata democratica ha illegalmente in maniera mh, ignominiosa distrutto il campagna elettorale del suo rivale Bernie Sanders gettando fango su di lui costruendo notizia d'arte per impedire che Sanders venisse candidato come alternativa a Trump perché Sanders poteva vincere e Sanders non faceva parte della, del potere non faceva parte non, era probabilmente, non aveva Wall Street dietro di sé ecco Assange mi piace pensarlo come una, so una sorta di come una specie di Clint Eastwood degli anni 2000 una sorta di vendicatore cioè colui che arriva non arrivano gli altri perché i media oramai troppo spesso omettono le notizie modificano le notizie pubblicano e diffondono notizie totalmente false più è grande l'evento più è pesante l'intervento mistificatore dei media e il problema è che noi agiamo, pensiamo, decidiamo in base a quello che ci viene raccontato, quindi loro mistificano le nostre menti, ci obbligano a fare cose che probabilmente non avremmo mai fatto. Allora si dice sempre che i media devono essere il cane da guardia della democrazia e oramai è l'esatto contrario, è Assange il nostro cane da guardia, non solamente lui ovviamente, ce ne sono tanti altri, sono tantissimi, bravissimi giornalisti che provano a battersi. Ormai non vengono nemmeno più uccisi, non, non ne vale la pena, è sufficiente oscurarli o è sufficiente creargli il vuoto intorno così come stava fatto con Assange la cosa che fa più male è che quando Assange è stato arrestato in questo anno quasi tutti i più importanti media e i più importanti giornalisti non hanno detto una parola in favore di Assange quasi tutti anzi hanno applaudito all'arresto con una motivazione risibile anzi io direi criminosa dal punto di vista dell'informazione dicendo che Assange aveva violato la legge allora bisogna capire che cosa si intende per informazione che cosa si intende per eh, servizio pubblico che è quello che dovrebbero fare i giornalisti un giornalista ha il dovere il dovere di procurarsi le informazioni tutte in maniera legale e in molti casi illegale. Ma non illegale perché si commettono chissà quali crimini. Illegale perché non si seguono le procedure che seguirebbe, che so io, un avvocato, un magistrato, un poliziotto. I giornalisti non sono questo. Non devono portare a processo le persone. Devono dare le informazioni. Allora immaginate un giornalista che ottiene un'informazione su un delitto, su una strage. Però l'ha ottenuta in maniera bislacca, magari perché ha origliato, magari perché... Eh, ha trovato un foglio che usciva fuori da una borsa a letto una cosa e poi si è andato a informare magari perché è andato a intervistare un latitante quante volte è successo che i giornalisti sono stati perseguiti perché hanno arrestato i latitanti che non perseguivano i magistrati che non perseguiva la polizia e poi il magistrato chiamava il giornalista per chiedergli conto per chiedere ma tu questo latitante come l'hai incontrato? ma è il lavoro del magistrato, il lavoro del poliziotto se lo, se lo riesce a beccare un giornalista ma perché non lo può beccare un poliziotto? in tutti questi casi il giornalista ha il dovere è il suo mestiere quello di informare e ovviamente fa una cosa che è borderline immaginate in paesi come la Cina o in paesi dove non c'è esattamente una vera libertà di informazione dove i giornalisti vengono perseguiti eh, ci dovremmo arrendere in quei paesi dovrebbero alzare bandiera bianca e stabilire che non si può raccontare la verità non si può raccontare quello che accade semplicemente perché le leggi stabiliscono delle regole così draconiane che lo impediscono noi dovremmo dare una medaglia a quei giornalisti e in realtà è stato fatto perché per quei paesi che sono messi all'indice ho fatto l'esempio della Cina i giornalisti che hanno rivelato le cose sono stati premiati però se, lo, se un altro giornalista fa la stessa cosa con gli Stati Uniti d'America, quel giornalista è un criminale allora io volevo chiudere affrontando un altro tema e scusate se vi sto rubando tutto questo tempo eh, noi oggi eh, siamo in un'era in cui i giornali, le televisioni sono quasi appartenenti al passato. Qui adesso ci sono delle telecamere in streaming, Facebook, cose fino a qualche tempo fa avveniristiche. Perché oramai la maggioranza dell'informazione passa attraverso i social media, è lì che si, decidono, vengono, si decide come deve agire l'opinione pubblica è lì che si decidono le elezioni come le elezioni negli Stati Uniti bene il, eh, la principale piattaforma di social media Facebook come del resto anche le altre è tutto tranne che una piattaforma libera indipendente è il principale strumento il principale strumento di controllo delle masse e di indirizzo dell'informazione Facebook non è di Zuckerberg che l'ha fondata Zuckerberg non ci ha messo una lira Facebook è di chi ci ha messo i soldi e i soldi ce li ha messi in una società che si chiama Inquietel, che è una società fondata di proprietà al 100% della CIA e questa società che controlla quasi la metà del consiglio di amministrazione sostanzialmente decide cosa fare di Facebook è quella che decide se i vostri post le vostre dirette vengono viste da 10 persone, da 100, da 1000 se una cosa viene censurata oppure no allora questa è la battaglia di informazione che dobbiamo fare al di là di quello che accadrà domani sperando ovviamente che l'estradizione non venga data però se non capiamo che noi siamo strumento di qualcos'altro se non capiamo che eh, possiamo agitarci quanto vogliamo ma il nostro tanto agitarsi fa solo sì che noi perdiamo dell'ossigeno come se stessimo in una sorta di campana in cui nessuno ci vede, nessuno ci sente e ci agitiamo se non alzano il coperchio di questa campana nessuno ci ascolta ecco noi dobbiamo puntare alla campana dobbiamo renderci conto che se il mondo andrà come sta andando, sempre più digitalizzato, e se noi non metteremo un freno alla concentrazione sia dei social media, ma perfino dei media tradizionali, che sono di proprietà, vi vorrei ricordare, di 8-8 otto, otto soggetti, 8... Otto hanno la proprietà del 70% di tutta l'informazione che circola nel mondo e questi otto soggetti sono finanziati da tre società che sono azioniste tra di loro una sorta di Dio, un ettrino che ci controlla tutti quanti bene, se noi non capiamo questo la nostra sarà, mi dispiace dirlo, una battaglia di testimonianza noi dobbiamo andare oltre, dobbiamo puntare in alto Assange questo l'ha capito e questa è la sua importanza. Lui questa cosa l'ha capita e ha puntato in alto. E ovviamente, come fa Icaro, quando si punti in alto, quando si cade, è una caduta rovinosa ed è quello che sta accadendo a lui. Ma se, ma se gli Icaro fossero centinaia, migliaia, milioni, non ci sarebbe nessun Dio a sciogliere la cera dalle ali. Grazie mille. Ho sentito cioè, molte cose non le voglio ripetere. Io sono rimasto colpito di una sola cosa, eh, aggiungo. Eh, Assange è perseguitato da dieci anni, dieci anni della nostra vita, pensate. E tutto è cominciato con una bugia perché le accuse che sono state mosse contro di lui dal governo svedese erano false, adesso lo sappiamo, interamente false. Non c'era nessuna accusa nei suoi confronti, non ha violentato nessuno e neanche le due donne che sono state eh, protagoniste di quella fase hanno poi riconosciuto che non c'era stato nulla. Cioè hanno inventato. Cioè il governo svedese è stato istruito dai servizi segreti americani e ha inventato una bugia, semplicemente, che è cominciata dieci anni fa. E Come ha detto il rappresentante delle, eh, delle Nazioni Unite contro la tortura che ha fatto un'indagine veramente splendida devo dire, io l'ho letta tutta con molta attenzione anche se lui stesso ammetto, ha ammesso che all'inizio lui non sapeva niente, è stato chiamato in causa dagli avvocati di Assange con grave ritardo, comunque l'inchiesta l'ha fatta e ha, scoperto, e ha scoperto tutte le carte perché... Eh, Lenin Moreno ha ricevuto miliardi per fare quello che ha fatto, cioè ha privato, lo ha privato in un giorno solo del suo passaporto, della sua cittadinanza perché era diventato cittadino equadoregno. In poche ore lo hanno preso, lo hanno incartato, lo hanno consegnato nelle mani de, de, de, degli inglesi, i quali a loro volta, nello spazio di 15 minuti, in 15 minuti lo hanno privato della libertà e lo hanno, accusato, lo hanno condannato a 50 settimane di reclusione in condizioni di assoluto isolamento quando normalmente come scrive il rappresentante dell'ONU per molto meno si riesce a, pass a passarla praticamente indenne con una condanna a due giorni di carcere al massimo e a una, multa, a una multa finanziaria. A lui hanno dato 50 settimane di reclusione in assoluto isolamento. Lo hanno sottoposto a tortura. Tutte cose che sono ormai acquisite. Cosa abbiamo di fronte dunque? Abbiamo di fronte un vero e proprio, una vera e propria associazione a delinquere alla quale hanno preso parte il Presidente Guadaregno, il capo o i capi dei governi della Svezia il capo o i capi dei governi della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, questo è, stato, questo è accaduto con Assange, quindi noi siamo di fronte a una cosa molto grande, molto più grande di Assange, che si può definire solo in un modo: colpire uno per dare la lezione a tutti, questo è il significato di quello che accade. E quindi se se oggi Assange verrà estradato avete sentito già è stato detto pendolo sulla sua testa 175 anni di carcere e non so se vi è stato detto che il tribunale che dovrà giudicare Assange è già stato deciso anzi è obbligatorio nella città di Alexandria Virginia e nello Stato di Virginia che sta vicino a Washington ci sono tutti in quell'area, ci sono tutti i servizi segreti americani la CIA, l'FBI, la NSA, tutti i servizi segreti quindi la giuria sarà composta di agenti dei servizi segreti americani da quel tribunale non si esce con una soluzione nella migliore delle ipotesi si esce con un riconoscimento parziale della colpa vinto naturalmente e subito, do subito dopo eh, Ovviamente uno che riconosce la colpa eh, verrà punito un po' meno. Ma è la migliore delle sorti che possono succedere. Il eh, rappresentante delle Nazioni Unite ha già visitato Assange con due medici qualche mese fa che hanno accertato, esiste quindi un accertamento di tre esperti che dicono che Assange è già stato sottoposto a gravi, gravi torture psicologiche. Può reggere un uomo in queste condizioni, chiunque in queste condizioni sarebbe distrutto. Io proviamo a immaginare cosa significa stare 50 settimane senza vedere nessuno, senza poter incontrare né suo padre né i suoi figli in una situazione terribile. Questa è una persecuzione vera e propria, peggio dell'inquisizione. Quindi se, se Assange va a finire negli Stati Uniti noi tutti saremo responsabili della sua sorte. E io a questo punto aggiungo, come è già stato detto, ma bisogna dirlo. Noi viviamo in un mondo di farabutti che hanno importanti responsabilità di Stato, di governo, di istituzione. L'ordine dei giornalisti dovrebbe essere immediatamente sottoposto a un'indagine collettiva per la loro incapacità, per la loro vergogna, per il loro silenzio. Domani io prometto una cosa, domani ci sarà un seminario alla Federazione Nazionale della Stampa e io andrò a intervenire e chiederò conto ai giornalisti italiani che non hanno parlato su questa questione, quindi quello che sta accadendo è questo, che la sorte di Assange è la nostra sorte, noi sappiamo, lo sapete tutti benissimo ormai, che la gran parte dei 500 milioni di europei con la gran parte del quasi miliardo di abitanti del miliardo d'oro, non sanno nulla di quello che sta accadendo. Milioni intorno a noi non sanno di quello di cui stiamo parlando. Non hanno la minima idea. Noi viviamo già in un mondo in cui la gran parte della gente è stata lobotomizzata. A me viene in mente quel romanzo, se non l'avete letto leggetelo, di Julian Axley, il nuovo... Il, the Brave New World in inglese, il nuovo mondo, leggetevelo, ah, lì, lì in quel romanzo si racconta come agli abitanti di quel paese veniva dato il Soma, a noi viene data la televisione i media, le cose che leggiamo, le bugie tutti i giorni, milioni di nostri concittadini non sanno nulla di ciò che accade. E allora cosa dobbiamo chiederci? Dobbiamo dirci che bisogna costruire un movimento per togliere dagli attuali padroni dell'informazione gli strumenti che loro hanno. Che usano contro di noi. noi dobbiamo ricostruire, dobbiamo riguadagnare il controllo. Le Ulla, le um... Urla. <risa> ma ti devo dire che per casa ho detto nulla lo dico così megafono stata la scia! il trono aspetta bloccato pile pile ah, Ragazzi no ma aspettate tanto certo eh ma no, tu mi dici quello che devo dire e io parlo Assange libero! Assange libero! Assange libero! È un po' di tempo che io eh, la, la dico, vorrei che la sentiste tutti. Questa manifestazione di oggi, lo sapete dove, dovevamo farla? Noi, Piazza del Popolo, ma sotto la RAI, Radio Televisione Italiana. Wow. Dobbiamo andare a cerchiare i giornali, bisogna andare sotto la redazione di Repubblica e chiedere perché non hanno parlato niente, non hanno detto niente sì. di Assange, bisogna andare dal Corriere della Sera, bisogna andare sotto la Sette, bisogna andare sotto la sede di Mentana e chiedergli perché nel suo telegiornale non ha mai una volta sola pronunciato la parola di Assange. Questo Bravo. dobbiamo cominciare a fare, perché Bravo. se noi facciamo qui andiamo a 10 persone, invece loro... Dobbiamo chiedere conto di quello che dicono e di quello che non dicono. Sono più importanti loro, nel senso negativo, che i nostri medici, quelli che ci curano. Loro hanno nelle loro mani la testa di 50 milioni di italiani. Bisogna che li togliamo quei microfoni e li mettiamo nelle mani di persone oneste e decenti. Buona fortuna. Bravo, bravo. Bravo! Allora ringraziamo Giulietto, continuiamo con questo potente mezzo. Voglio fare una, una piccola dichiarazione. Questo qui è il nostro presidente attuale di Ecuador, Reni Moreno. Quello che ha tradito all'Ecuador, a Latino America è un traditore. Bravo! Lui ha venduto, ha ceduto, ha dato a Giuliana Sanchez. Agli Stati Uniti, a Londra. Esattamente un anno fa, il 9 di aprile mi ricordo, lui ha permesso, Lenny Moreno ha permesso che la polizia britannica entri in ambasciata di Ecuador in, in Londra. Una cosa mai vergognosa che non ha successo in, in, nessun, in nessuna embajada del mondo. Per questo Lenny Moreno è considerato un traditore. A parte de la che ha permesso l'entrata della Polizia Britannica per portarlo via a Nastro, si dice, no? Lui continua a perseguitare i nostri presidenti. Grazie.